dicembre a eh, lunedì 20 dicembre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo il Sol coaching, abbiamo i sussurri della natura e abbiamo le carte degli unicorni. Naturalmente, naturalmente lavoreremo con le frequenze dell'arcangelo Michele, con gli angeli che operano in comunione di intenti con l'arcangelo Michele. Prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione, ok? suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c quindi durante la, lettura, durante la preghiera mi raccomando chiedete al vostro sacro cuore e vostri angeli qual è il gruppo più giusto per voi potrebbe essere anche gruppo a e gruppo c potreste sentire nel vostro cuore che eh, la lettura è, è completa per voi va bene bene iniziamo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 le nostre intenzioni parole ed azioni, di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, di Dio, Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica e fisica in tutti i livelli, per me, per Alberto e per tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo la lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre, e per l'eternità, ogni gruppo avrà quattro carte, allora piacere per il gruppo A, no, non quattro Ah, dovevano essere quattro carte, Um, scusate un attimo andiamo a prendere un altro mazzo un secondo scusateci abbiamo purificato le carte ora possiamo iniziare la lettura angelica abbiamo visto che eh, piacere per il gruppo a la prima carta ora vediamo gruppo b libertà Gruppo C, miracoli. Ora vediamo le carte dell'arcangelo Michele. Vuoi smistarle tu? tu sì, sì, come puoi? Va bene. Gli altri due mazzi. Ah, sì. Allora, decidi di essere felice adesso per il gruppo A. Gruppo B difeso e protetto. Eccola qui. Gruppo C, scrivi i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri. Sorridete ancora. Sì, ma... Eccola qua. Uscita. Può, eh? Ripulire il vecchio. Un la pace notturno. Eccola poi, stanno stiamo uscendo dal sole. Sì, sono già uscite dalla Sera due gradi. Mm, il rinnovo della pace per mm, B e per il C è ehm, un sì! Salto quantico, salto di, fede, di fiducia, atto di fede, sì. Poi i nostri mitici unicorni con l'aurora boreale. No. Gruppo A. Allora, delight è una sorta di estasi, è un'emozione molto bella. Gruppo B, innocenza. Avvicinare un pochino questa. di allo schermo. Sì. Era, dopo e, alla fine, in proprio supporto interessante allora è bello bello supporto l'unico sì. bello bellissimo il gruppo c è fortunato e eh, comunque iniziamo la nostra lettura angelica eh, col gruppo a eh, piacere è venuto il momento di uscire dal senso del dovere. Molte persone eh, passano la, la propria vita a concentrarsi sui propri doveri, dover lavorare, dover aiutare i bambini a fare i compiti, dover fare questo, dover fare quello. Eh, diciamo che gli angeli ti stanno dicendo di fare qualcosa che ti piace fare. Prenditi un, una pausa, una pausa può essere anche un tè. Con le amiche fare una passeggiata nella natura diciamo goderti un pochino la vita perché non, perché bisogna uscire dalla solita routine, perché sei chiamato e sei chiamata mh, a godere le cose belle che ti danno gioia, che ti fanno sorridere, che ti fanno stare bene. Hai bisogno di questo, hai bisogno di concentrarti sulla, uh, sul presente, hai bisogno di essere felice adesso, dice l'Arcangelo Michele. Sono tanti progetti, uh, stai aspettando delle risposte, ti stai, uh, diciamo. Hai lavorato tanto e stai lavorando tanto però è venuto il momento un pochino di staccare di focalizzarti sul presente di goderti la vita di goderti il presente perché la vita è un dono meraviglioso perché la vita va goduta momento nel per momento non, non bisogna stare troppo né nel futuro né nel passato bisogna vivere il momento presente quanti di voi hanno sentito dire questo non è semplice però diciamo che eh, lo se noi facciamo qualcosa che ci fa stare bene dobbiamo anche gioire nella vita dobbiamo eh, vivere nell'allegria nella spensieratezza alleggerire un po i pesi sulle spalle va bene ok alberto poi abbiamo ripulire il vecchio numero 5 qui abbiamo un bellissimo scenario con una chiave che apre un portale e eh, una luce e un rapace notturno principalmente, quindi naturalmente è una carta sicuramente di, di chiaroveggenza perché il rapace notturno chiaramente è un animale che eh, dorme quando gli altri eh, sono svegli e viceversa e quindi riesce a vedere nell'oscurità delle cose che magari altri non, non riescono a vedere. C'è una luce e c'è un, un portale, una porta, no? come nella Bibbia quando si parla del, della famosa via stretta, no? cioè andare dove pochi hanno il coraggio di andare e cercare di seguire il proprio cuore. E Naturalmente per ripulire il vecchio è il passaggio necessario per andare al nuovo, tu non puoi andare verso il nuovo mantenendo il vecchio, però, però ci vuole, il focus deve essere sul nuovo comunque, così il vecchio si disgregherà da solo. Poi c'è questo delight, questa bellissima sensazione, infatti abbiamo questo unicorno proprio che... Che fluttua vicino a un come si chiama? Questo tarassaco, forse il fiore è sì. quello che perde tutti sì. i pezzi, sì. E la carta dice di contare le benedizioni, di godersi la vita, di provare piacere, come la prima carta, nelle piccole cose, di aspettarsi sempre il meglio, no? Cioè, proprio. Cerchiamo veramente di questo count your blessings, è un'espressione tipica americana, no? Proprio di focus. Eh, su, sulla gratitudine, no? gli americani sicuramente in più rispetto a noi hanno che sono meno lamentosi, sono un po' più ammirevoli, un po' più verso il successo, no? mentre noi, noi italiani tendiamo un po' ad essere magari invidiosi, a guardare male chi è un po' più ricco, dovremmo cercare di essere un po' più aperti invece, no? di seguire gli esempi positivi logicamente. Quindi direi che insomma, il gruppo A sicuramente è, è molto positivo, no? sensazioni sì. molto belle. Sono sì. carte alcune che avevamo già pescato, ma il fatto che siano uscite di nuovo significa che c'è vale bisogno di focus proprio sul qui ed ora, no? sullo stare bene. Assolutamente. Bene, passiamo al gruppo B. Allora, Anima Infinita sei libero sei libera di scegliere in che direzione andare nessuno diciamo che quando anche nelle tue preghiere tu chiedi consiglio ma che strada devo intraprendere devo andare qui devo andare lì devo fare questo devo fare quest'altro tu sai quello che devi fare c'è libertà di scelta e il tuo libero arbitrio ma in realtà è proprio una libertà spirituale in quanto tutto è eh, allineato, tutto è già eh, è già manifestato tutto è già nel momento presente quindi assolutamente ascolta il tuo cuore sentiti libera sentiti libero di agire sentiti anche libero e libera di dire di no laddove c'è qualcosa che non vuoi fare laddove c'è qualcosa che non risuona col tuo cuore un invito a sentirti eh, a sentirti libero di seguire il tuo cuore va bene ok anche perché voglio dire i Blocchi sono solo nella tua mente non, non ci sono blocchi non esistono blocchi è solo il tuo, eh, il tuo sentire il sentirti stretto il, senti, il fatto che devi prendere una decisione ecco questo sì è venuto il momento di agire il momento di, è venuto il momento di decidere ma sentiti libero e libera di fare ciò che senti nel tuo cuore anche perché l'arcangelo michele è al tuo fianco l'arcangelo michele ti protegge l'arcangelo michele ti sta dicendo che le tue preghiere sono state ascoltate continua a chiedere il suo supporto continua a chiedere il suo aiuto lui è qui con te per difenderti per proteggerti per assisterti e per guidarti nella, nella direzione dei tuoi obiettivi nella direzione dei tuoi gol ok bene sì, eh, a me personalmente sanno molto di perdono queste carte no? perché la verità porta alla libertà se tu certo. sei prigioniero, fondamentalmente sei prigioniero di una bugia non puoi mai essere prigioniero di una verità quindi se tu ti perdoni, perdoni il rapporto con la mamma, con l'amico certo. eccetera tu ti liberi e comunque, e comunque Michele ti difende e ti protegge sempre però è chiaro che il perdono lo devi fare tu non è che può farlo lui al posto tuo se certo. tu ogni giorno lo reciti eh, ti liberi e liberi le altre persone rinnovo della pace abbiamo un bel 13 questa è proprio la classica pace liberazione dei tarocchi che da alcuni viene chiamata morte da alcuni non ha nome eh, morte dell'ego naturalmente non morte fisica e qui abbiamo tanti animaletti no? un scenario sempre bellissimo abbiamo un porcospino un topolino non una non rana facciamo. uno scoiato un uccellino e un bambino un bambino, che, un bambino angelico che sta riposando e anche qui naturalmente eh, come dire è un processo è un processo di lasciare andare per trovare la pace è un processo di, di perdono di, di eh, rispondere con la gratitudine piuttosto che con la vendetta no? di lasciare andare l'ego di lasciare andare le eredità familiari pesanti no? solo così si può trovare la pace la libertà e liberare anche l'albero genealogico certo. no? così tutti ce ne saranno molto grati e poi abbiamo l'innocenza, giustamente, perché recuperiamo la famosa innocenza, ancora una volta, non il peccato originale, la perfezione originale. Prenditi del tempo per giocare, nutri il tuo bambino interiore, vivi con un senso di meraviglia che è tipico del bambino. Questa figura è un po' come il bambino e la mamma, no? perché in effetti l'archetipo dell'innocente è proprio il classico bambino piccolo, l'età fino all'inizio delle elementari, in cui se le cose sono andate bene diciamo c'è un ottimo rapporto con la famiglia con la mamma no? quindi classico bambino spontaneo che si fida che ha sempre un atteggiamento positivo no e, e delle volte purtroppo appunto se le cose invece non, non vanno bene questa innocenza si trasforma in qualcos'altro ci sono le ferite e, e, e ci arrabbiamo col mondo però appunto con il lavoro di perdono e di protezione recuperiamo la perfezione originaria giusto bene Passiamo al gruppo C, gruppo C miracoli, anima infinita, ebbene, Tante manifestazioni dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi stanno, sono già arrivate per alcuni di voi e stanno arrivando per altri. Eh, aspettati novità, aspettati eh, lune nuove, aspettati un nuovo lavoro, un, un, un nuovo rapporto d'amore, eh, una guarigione, diciamo che sta arrivando proprio a quello per cui hai pregato, quello che hai chiesto, quello per cui hai lavorato. Quindi è tutto veramente sincronico e perfetto per altri diciamo questo è anche un invito a scrivere i propri sogni i propri obiettivi i propri pensieri e i propri sentimenti l'arcangelo michele sta anche dicendo cosa vuoi veramente cosa vuoi manifestare nella tua vita si chiaro con te stesso si chiara con te stessa scrivi esattamente che cosa desideri come vuoi vivere la tua vita come vuoi sentirti cosa vuoi esperienziare cosa che Persone vuoi incontrare eh, che, che tipo di esperienza vuoi fare? Non, non adattarti, non adagiarti perché la vita è straordinaria e il creatore della tua vita puoi essere tu. È un'energia molto potente. In questi 15 giorni ci cioè, sta arrivando il Natale: eh, è un'energia in cui le persone pregano di più, le persone eh, sono più allineate all'amore. Vero o non è vero? Le persone vogliono vivere esperienze di gioia quindi allineati a questa energia e cerca di chiarire dentro di te cosa vuoi veramente scrivi i tuoi pensieri scrivi i tuoi sentimenti portali all'esterno si chiaro si chiara perché veramente potrai manifestare quello che desideri se solo tu fai chiarezza dentro di te tanto è vero che esatto poi abbiamo un bel uh, leap of faith col numero 22, fra l'altro. Cioè, quindi, è, è proprio una carta di fiducia, un po' come il matto dei tarocchi, no? Quindi è il classico atteggiamento che uno dovrebbe avere in generale, diciamo. Naturalmente, ancora una volta, con il discernimento. Cioè, eh, non necessariamente devo farmi vedere, eh, devo usare lo stesso metro con tutti. Cioè, sappiamo benissimo che ci sono persone buone, persone meno buone, quindi... Usiamo, usiamo il nostro, eh, ascoltiamoci insomma in poche parole. È una figura, eh, mi viene in mente un po' quelle persone a volte che vanno al parco e attaccano i due lembi della, della corda no, agli alberi e fanno la slick line, no, la slack line e camminano su questa, ah. cioè ci vuole un equilibrio incredibile per fare un esercizio del genere, ma a prescindere da questa corda, l'invito è proprio a, a fare veramente un, un atto di fede nei confronti della vita, nei confronti di un progetto, naturalmente tu che stai ascoltando saprai di cosa si tratta, le carte precedenti ti aiutano perché si parla di fiducia, di miracoli, la tua vita tutto è un miracolo, come diceva Einstein, tutto è un miracolo, il fiore che sboccia, qualsiasi cosa, nulla è banale, nulla è a certo. caso. e se tu scrivi chiaramente i pensieri, e i sentimenti, questo ti aiuta ad essere onesto con te stesso, appunto, a fare chiarezza, e soprattutto c'è supporto, cioè non è che dici ha ah, fatto tutto questo, eh, c'è anche il supporto. Naturalmente se chiedi, questa cosa è venuta fuori diverse volte, eh, devi, sì. chiedere, arbitro, devi chiedere perché c'è il libero arbitrio devi chiedere l'aiuto. Perché se non chiedi o chiedi le cose sbagliate, quale sarà il risultato? Probabilmente non quello che vorresti o quello di cui hai bisogno. Riposati, giustamente anche quello, e nutriti anche qui come prima. N nutriti il bambino e anche l'adulto magari, cioè tutto te stesso. E quindi, insomma, sono molto legate queste, queste tre letture l'una con sì, assolutamente, assolutamente sì io per concludere prediligo ancora una volta il C perché in generale lo vedo sempre come quello più di azione sono tutti belli per carità cioè. però il C è proprio le, è come il calcio no? difesa centrocampo attacco quindi c'è eh. la parte protettiva c'è la parte equilibrata e poi zan quello azione. per fare la differenza nella vita e quindi appunto con questo atto di fede tra l'altro adesso abbiamo la luna nuova il giorno di Maria dell'immacolata che viene giovedì, metà bene. settimana, quindi è un portale molto, molto potente, potente direi. bene bene bene anime infinite noi abbiamo concluso la nostra lettura valida per 15 giorni ve lo ricordo eh, se siete interessati a fare una lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta potete assolutamente contattarci facilitiamo anche le, mh, il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce anche se vi trovate dall'altra parte dell'italia o dall'altra parte del mondo aiutano a riportare equilibrio dove a livello fisico mentale Spirituale vi aiutano a trovare più centratura, più benessere, ok? Eh, e in più facilitiamo il logo healing. Logos healing è una modalità molto potente di riequilibrio, di eh, guarigione, che si avvale del potere della parola, ok? Aiuta a eliminare paure, aiuta a eliminare sistemi di credenze limitanti, blocchi. Tutto ciò che vi sta impedendo di essere in linea e nella direzione giusta dei vostri sogni. E dei vostri obiettivi ricordiamoci che vedete anche nella lettura gli angeli hanno detto sì chiaro con te stesso si chiara con te stessa cosa vuoi veramente scrivilo ok però è anche vero che una volta che hai chiare le idee di ciò che vuoi Devi evitare di autosabotarti perché, se hai dei sistemi di credenze che ti impediscono di agire, che ti impediscono di manifestare eh, delle cose, è perché ci sono dei blocchi inconsci, delle credenze limitanti e sabotanti, e queste possono essere eliminate, queste possono essere sostituite con nuovi programmi, con nuove eh, sinapsi. E questo vi aiuta proprio ad allineare completamente l'energia. Noi non otteniamo ciò che vogliamo. No, noi otteniamo ciò che siamo, quindi è importante essere allineati con ciò che vogliamo, va bene? Se noi vogliamo una cosa e la nostra energia vibra nella direzione, della, eh, nella direzione giusta, in frequenza, con quello che desideriamo, riusciamo a manifestarlo nella nostra vita. Questa è scienza, ragazzi, è fisica quantistica, va bene? Oggi la fisica quantistica è in grado di spiegare eh, come la metafisica, queste cose le insegnava già da millenni, per oggi grazie alla fisica quantistica è possibile spiegare attraverso delle nozioni abbastanza semplici il concetto di frequenza, il, fre il concetto di risonanza. Ok, comunque eh, io vi saluto, vi auguro questi 15 giorni meravigliosi e poi ci sentiamo per la lettura di Natale. Mi raccomando se volete lasciare i vostri commenti fatelo pure qui sotto, noi vi salutiamo, vi abbracciamo, un a bacione presto, grande un grande, abbraccio. a presto, ciao!